Siamo abituati alla Resistenza, quella con la R maiuscola. E però prima di raccontare la Resistenza bisogna sempre raccontare le Resistenze, le singolarità di vite che fanno Resistenza. Calvino nel sentiero di Ragno raccontava di due fratelli, uno fascista e l'altro partigiano, e scriveva «Basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell'anima e ci si trova dall'altra parte». Bastava un soffio, un soffio di vento, e poi quella scelta da nulla, scriveva, scavava un abisso, no? una faglia di trasformazione radicale della propria esistenza. Ecco, le resistenze sono quelle di persone comuni che, anche solo per un caso, perché trascinate dagli eventi, scelsero, comunque scelsero, scelsero di rispondere a una chiamata. Quelle singole persone, ciascuna di quelle singole persone, doveva pronunciare un sì, per innescare un processo, il processo della propria liberazione e della liberazione di tutti. Dovevano volerlo il proprio destino. Ecco, quel sì è il principio di responsabilità che fonda ogni etica e ogni politica. Ed è questo che ci lega a loro, la responsabilità, la capacità di rispondere agli eventi che sono intorno a noi, anche senza bisogno di immaginare di essere eroi. E oggi quindi a tenere viva la memoria in un'epoca che è completamente mutata da loro, è l'etica, cioè la dimensione della testimonianza e della scelta. Per questo ho scritto un libro che raccontasse le storie delle scelte di quei ragazzi e lo intitolai Eravamo come voi, storie di ragazzi che scelsero di resistere. Un libro di etica, se etica proprio significa scelta. Mi disse Luigi Fiori, un capo partigiano delle mie zone apuane, devi raccontarle queste cose, che noi eravamo Uomini, non eroi. E poi i ragazzi oggi ci guardano magari con ammirazione, ma dicono che siamo uomini di un altro mondo. Gli eroi sono distanti, irraggiungibili, non saremo mai come voi. No, diceva Luigi, voi potete essere come noi, perché noi eravamo come voi.